Ciao, ho qui un oggetto abbastanza complesso sul quale vorrei mettere delle texture. Questo è un problema che ci capita abbastanza spesso. Sul mio canale trovate questo video, Applicare textures sui modelli 3D in Blender, basi di UV Mapping che vi consiglio di guardare perché ha un approccio abbastanza particolare e semplice in qualche modo a quello che è il, appunto il posare delle texture su un oggetto 3D. Rispetto alla spiegazione molto semplice che faccio nell'altro video, a volte c'è bisogno di fare un vero e proprio UV Unwrapping e fare un lavoro più accurato e quindi volevo mostrarvi quale può essere uno dei modi. Apro una seconda finestra qui e vado anche a chiudere la timeline in questo caso perché non mi serve e apro lo shader editor qui a fianco. Adesso mi sposto nella modalità material preview e qui non c'è alcun materiale. Vado a creare un materiale per il primo oggetto e lo chiamo legno. Mettiamo che io abbia delle texture di legno come appunto per esempio questa la carico nel mio materiale e la collego al colore. Cosa succede? Che potrebbe funzionare, come in questa parte qui sotto, oppure potrebbe avere un comportamento del tutto assurdo, come nella parte qui sopra. Vado intanto a assegnare lo stesso materiale a tutti gli altri oggetti. Quindi seleziono tutto tranne gli oggetti che non sono di legno, riseleziono questo e con ctrl l faccio link materials e ora ho assegnato lo stesso materiale a tutti quanti. Ho voluto appositamente prendere un oggetto complesso proprio perché ha diverse angolazioni e soprattutto la texture del legno è una texture nella quale io voglio che segua un certo andamento. Allora uno dei modi per risolvere il problema di quando proprio la texture si vede male, come in questi casi, potrebbe essere entrare nell'oggetto in Edit Mode, selezionare tutte le facce, premere U e scegliere uno dei metodi di unwrapping pronti. Quindi per esempio in questo caso potrebbe funzionare, siccome è fatto tutto da scatole, Cube Projection, projection ed ecco che la texture appare ma Qui le venature del legno non sono corrette. Un altro modo che potrebbe funzionare è Smart UV Project che è una modalità automatica di UV Unwrap. Faccio ok e a volte può dare appunto dei risultati migliori come in questo caso sembra avere appunto indovinato meglio l'andamento di queste linee e le venature del legno adesso sono tutte piuttosto corrette. Se vado a farlo su degli oggetti inclinati, come questo, seleziono tutto, U, Smart UV Project, ok, sembra intuire un po' meglio l'andamento, quindi questo è il, il modo più semplice, Smart UV Project, in genere per ottenere dei buoni risultati molto velocemente. Qui ci sono dei cilindri, invece, siccome derivano dal normale cilindro di Blender, il risultato è ancora buono, tranne in questa parte qui e quindi noi volendo possiamo anche andare a selezionare solo le parti che ci interessano wrappare, quindi per esempio questa e questa e premere U uh, Smart UV Project ok solo su queste zone. Quindi, di un oggetto più grande posso comunque andare a fare questo lavoro solo su una parte più piccola L. L. U uh, Smart UV Project, ok, qui posso essere contento del lavoro fatto esternamente, mancano le parti interne, una, due, tre, quattro, anzi anche questa qua va bene, prendo le facce, in pratica quelle che non funzionano, quelle che non mi piacciono, U uh, Smart UV Project, ok, questi pezzi, questo. Ho ottenuto un risultato buono anche su questa parte qua, qua faccio uno shade auto smooth, anche su questa parte qua che, non è, che era appunto curva e non era semplice e quindi in genere ecco che questo modo di fare l'unwrapping per oggetti di questo tipo può funzionare abbastanza bene. Cerchiamo quindi di capire cosa ha fatto Smart UV Project. Per capirlo meglio possiamo selezionare un singolo oggetto, per esempio questo, e andare nella tab di UV Editing. Andandoci l'oggetto viene già messo in Edit Mode e quindi mi ritrovo già in Edit Mode, però la visualizzazione di solito non mi mostra il materiale e quindi è meglio spostarsi nella visualizzazione col materiale. Qui ho a destra la Texture, che se non è per qualche motivo quella che voglio vedere, posso comunque da questa finestra quassù andare a scegliere le altre texture che ho caricato. Voi qui potete visualizzare qualsiasi immagine come guida, diciamo, eh, indipendentemente da quella del materiale che è scelta di qua. Quando voi selezionate delle facce qui, le vedete apparire anche di là e quindi potete capire dove sono state mappate. Se seleziono tutto... Le vedo tutte quante e quindi posso eventualmente selezionare anche da questo lato le immagini e per esempio cambiare il posizionamento in questo caso sto scalando. Sto spostando. Notate che se mi metto fuori dall'immagine, dall eh, siccome questa è una texture che si ripete perfetta, viene ripetuta anche qui e non c'è nessun problema. Quindi un modo è fare prima Smart UV Project e poi venire eventualmente a correggere certi errori. Se questa parte finale così non vi piace, la potete selezionare qui e spostarla da un'altra parte. E magari la posso anche ruotare di 90 gradi. Questo più o meno è quello che mi avete visto fare nell'altro video. Facendo così, uno stesso pezzo può condividere le stesse zone della texture. Per esempio, appunto entro, vado in Edit Mode e vedo che qui c'è una sovrapposizione, anche perché le ho appena spostati: una, due e tre, che sono queste qua lunghe lunghe, si sovrappongono con queste. E quindi se sulla texture c'è qualcosa in questa zona, Verrà condiviso tra entrambi. Ancora di più succede se uso oggetti diversi. Vedete tendenzialmente Smart UV Project piazza tutto qui a sinistra e la parte destra della texture non la uso mai. Un modo potrebbe essere entrare in Edit Mode su più di un oggetto. Posso andare in Edit Mode su tutti quanti assieme. E quindi se premo A per selezionare tutto, se faccio da qui U Smart UV Project e premo OK, Adesso cercherà di stipare, diciamo, nella texture, tutti questi oggetti contemporaneamente. In questo caso li ha tutti separati in maniera tale che non si sovrappongono. E anche eventualmente per evitare ripetizioni, perché vedete questa qui è uguale a questa qui, selezionare tutti gli oggetti, entrare in Edit Mode, selezionare tutto, e vedete che ci sono molte sovrapposizioni qua, facendo U uh, Smart UV Project, Ok, rifà il lavoro qui le ha allungate per qualche motivo. Questo errore è tipicamente dovuto a una scala non applicata. Proviamo a guardare e in effetti vedete 1, 1 0,2. Sicuramente vale anche per queste. Se adesso applico la scala e rifaccio la stessa cosa, Tab, A, U, Smart UV Project, ok, ecco vedete, adesso non sono più deformate le ruote e ha cercato di utilizzare... Tutta la texture, questo mi garantisce che non riciclo mai stessa, la stessa parte della texture tranne ovviamente il fatto che qui ho usato un modifier mirror, sono due parti esattamente uguali. Quando avete questa situazione è meglio applicare il mirror, riseleziono tutto quanto, entro a U Smart UV Project. Ok, e adesso non c'è più questo fastidioso effetto di specchio. Notate anche che cerca di rispettare le proporzioni. Se fate lo Smart UV oggetto per oggetto, ognuno cerca di utilizzare quanta più texture possibile quando li fate tutti contemporaneamente blender cerca di dargli la stessa dimensione e quindi se voi avete applicato la scala dappertutto la texture è usata nella maniera corretta fare in modo che lo spazio della texture non venga riutilizzato diciamo quindi questo modo di fare è fondamentale se voi volete poi andare a dipingere sull'oggetto nel momento in cui voglio disegnare eh, che ne so su questa scatola qualcosa non voglio che appaia anche in altri punti e quindi è fondamentale che le mie UV di tutti gli oggetti occupino solo un unico posto della texture. Per chiarirlo creiamo una nuova immagine image texture. La creo nuova pittura. Facciamo 2000, 1024 per 2 copia incolla. Eh, il colore di default facciamo che sia il bianco. Do Ok, questa adesso è un'immagine completamente bianca. Se la collegassi al Base Color mi accorgo che è bianca. Con sotto Color, Mix Color, posso collegare la seconda immagine a B e scegliere Moltiplica. Alzo il fattore e quindi adesso quello che disegnerò qui verrà moltiplicato con il legno. Questo è un modo per poter dipingere sopra il legno senza rovinare la texture originale. Seleziono questa texture e mi sposto in Texture Paint e vedete vedo qui la mia texture nuova appena creata qui non vedo il risultato finché non mi sposto anche qua nel, nel material preview però adesso con il pennello posso selezionare un colore rosso un po' più scuro andare in layout, selezionare l'oggetto su quale voglio dipingere e tornare in texture paint ecco qua, adesso come vedete posso disegnare sull'oggetto senza né rovinare la texture originale né andare a sovrappormi in altri posti, tranne in questo caso appunto che c'è il mirror e vedete che appare anche qui il risultato e quindi volendo io posso utilizzare i pennelli anche direttamente in questa zona e vedere il risultato dall'altro lato. Questa texture qui non è stata ancora salvata e quindi io devo ricordarmi di fare Alt S oppure di andare in Image. Save e salvare il file che viene proposto già con il nome, pittura in questo caso png, faccio salva e nella mia cartella e sono sicuro di averla messa da parte ci sono delle situazioni come questa che potrebbero sembrare più facili ma invece sono più difficili soprattutto se la mia intenzione magari è quella di mettere questa texture qualcosa di regolare in questo caso è meglio procedere con un unwrap fatto con cura una delle prime cose da fare è e creare un materiale che magari io di solito chiamo UV Check perché mi serve a controllare le UV gli do una texture speciale che creo apposta creo un nuovo nodo texture faccio nuovo e queste appunto le chiamo uh, UV Grid e c'è a disposizione qui in tipo di generazione c'è UV Grid e c'è anche Color Grid io sinceramente mi trovo bene con Color Grid faccio OK e questa se la collego al colore, vado su V Editing, vedete è un'immagine speciale fatta da tanti quadratini che si numerano qui da A a H e da 1 a 8 che mi permette di vedere meglio il risultato se vado in questa modalità. Questa tazza l'ho ottenuta a partire da un cilindro e quindi ha qualcosa che funziona e qualcosa che non funziona ma soprattutto come vedete il problema è qui dove sono andato ad estrudere. Se io seleziono e faccio U Smart UV Project, ok, Smart UV Project spezza la tazza in varie, varie zone, in varie isole. Se utilizzassi la texture che voglio usare ci sarebbero tutte queste giunzioni che non funzionano bene. Può funzionare appunto eh, come era prima un cilindro, quindi selezionare tutto, premere U, eh, mi sono messo da davanti e faccio proiezione cilindrica ed ecco che mettendomi da davanti la proiezione cilindrica funziona abbastanza bene queste deformazioni sono dovute al fatto che la mia tazza è bassa e larga in pratica nessuno dei metodi diciamo automatici funziona decentemente in tal caso dobbiamo aiutare Blender a dividere l'oggetto in vari pezzi che ci interessa appunto tagliare questo oggetto a un modifier o suddivisione che posso disattivare Smart UV Project ha deciso di fare un taglio lungo queste linee che sono del tutto insensate quindi cerco di aiutare Blender a fare dei tagli nelle posizioni corrette devo selezionare i bordi dove voglio che ci sia il taglio se faccio alt click su un bordo seleziona tutto quanto il al bordo altrimenti col maiuscolo potete selezionare tutti i pezzi uno per uno premendo U esiste la voce Mark Seam se io la premo, adesso questo bordo appare in rosso, è proprio l'indicazione che qui voglio un taglio. A un certo punto io non vorrei metterli da nessuna parte, chiaramente, perché sono fastidiosi, però devo decidere. N non posso fare a meno di farli. U, Mark Seam li metto nei posti dove magari le cose si notano di meno essendo un cilindro immaginate di avvolgere una carta attorno devo anche dividerlo in qualche modo di taglio posso prendere questa linea fino a qui che continua quassù e continua ancora quassù poi vediamo cosa faccio qua faccio u mark -sim. perché ho scelto questa perché è quella nascosta qui che forse è il posto dove si vede meno. Ora queste qui per esempio è un'isola tutta chiusa da un bordo quando io premo l per selezionare qualcosa prende tutto l'oggetto unito però in select linked posso anche dirgli fermati dove ci sono i seam. ed ecco che appunto si ferma quando diciamo l'isola è chiusa, e noto tra l'altro dove era stata unwrappata. infatti vedete qua c'è scritto G3 che corrisponde esattamente alla posizione che c'è qua. Se premo L qui adesso, lui se la ricorda questa, vedete la tazza è per conto suo, se premo L qui il manico è per conto suo. La tazza ha bisogno comunque di dividere il dentro dal fuori, quindi posso fare un sim lungo quest'altro bordo, U, seam qui, diciamo, non è proprio un cilindro perché ha questa forma a C, però anche qui posso immaginare di, di fargli seguire questa direzione, quindi avrò bisogno, come avevo bisogno di questo taglio qui, avrò bisogno anche qui di un taglio. Scelgo la parte interna perché appunto è quella dove si nota di sicuro di meno. Quindi proviamo adesso a separare tutti i vari pezzi. Seleziono questo, U e scegliere semplicemente Unwrap. Se ho un'isola come questa, Ecco, vedete, Blender cerca di fare del suo meglio la unwrappata come fosse un cerchio messo qua. Se seleziono questo bordo, U, uh, Cylinder, ecco, vedete che adesso queste sono in linea. Essendo in linea, la texture che interessa a me, immaginatela al posto di queste caselle, funziona perfettamente, è diritta, k 1 H2 funzionerebbe perché appunto sono in linea. Non funzionerebbe per niente qua dentro, perché immaginate qui le strisce che vanno appunto che ne so da, da, da G1 a G8 e percorrono il cerchio in questa direzione e quindi da G1 a G8 qui le avrei che fanno questo andamento che non mi va bene. La cosa migliore qui è fare anche qua un cilindro decidendo di interromperlo per esempio in questa zona qua U, Mark Sim, seleziono prima l'isola, mi metto da davanti U e scelgo cylinder projection ed ecco qua che anche l'interno è venuto. Però notate che qui c'è H6 H7 il sim mi si è creato tra H6 e H7. Se io mi metto invece che di profilo qui, mi metto di profilo da quest'altra parte, sempre selezionando la parte interna e premo U cylinder projection, il sim adesso eccolo qua tra 8 e 1 è esattamente qui del manico che per me è preferibile. La parte sotto sicuramente in questo modo non viene bene. E allora preferisco fare un altro sim qua, eh, quindi Mark Seam, rinunciare a questo, U Clear Seam. Adesso ho quest'isola per conto suo eh, che vedete, qua era mappata come questa linea e, e quindi non funzionava per quello. E fare unwrap di questa molto semplicemente e quindi è diventato un cerchio per ora non mi preoccupo delle proporzioni mi interessa semplicemente come viene disposta la texture anche questo U, uh, unwrap avevo ancora lasciato selezionato la parte sotto niente di grave comunque vedete questo me l'ha unwrappato in una maniera molto più sensata che è questa non è comunque perfetta lo devo aggiustare è deformato c'è un modo per risolvere la situazione far diventare quadrato uno degli elementi quindi per esempio seleziono questi due punti e faccio scala y 0 e così diventano scala y 0. Si allineano scala x 0 e anche questo scala x 0. Seleziono questa faccia e premo L per selezionare tutte le altre ma questa è quella attiva c'è un'opzione nel menu tasto destro che è follow active quads che vuol dire deforma tutta la, la parte che è selezionata seguendo quella attiva se la premo ecco che allinea tutto il resto sulla base di quel punto che io avevo raddrizzato e quindi adesso questo manico è perfettamente allineato sulla texture rispetto alle facce questo qua possiamo semplicemente scegliere unwrap come abbiamo fatto per l'interno Ora, se seleziono tutto, vedete c'è una gran sovrapposizione, ma Blender si può arrangiare a risolvere anche quello. Qui sotto il menu delle UV, prima di tutto Average Island Scale, che vuol dire metti tutte le isole in scala uno con l'altra. Se seleziono tutto e faccio Average island Scale, ecco qua, adesso ha scalato tutto quanto, in modo che corrisponda alle proporzioni vedete che i quadrati adesso sono più o meno più o meno della stessa dimensione non ho più questi quadratini piccoli qua dentro però questo mi ha deformato diciamo il cilindro esterno che invece io volevo che fosse perfetto rispetto alla dimensione della texture quindi mi limito a farlo questo average island scale solo per le isole che mi interessano quindi seleziono queste isole che sono quelle appunto sbagliate, seleziono tutto e faccio Average Island Scale ed ecco che adesso queste tra di loro sono proporzionate. Mentre invece questa devo fare in modo che corrisponda a questa larghezza perfetta. Anche qui c'è un'opzione dopo aver selezionato l'isola Pack Islands. La impacchetta in maniera tale che ci stia perfettamente. Eh, notate tra l'altro che ho disattivato l'opzione di rotazione. Se la rimetto potrebbe decidere di ruotare la texture, ma io non la voglio ruotata, la voglio proporzionata così. Quindi potete andare sempre qua nelle opzioni dopo aver fatto pack. La parte qua dentro era già a posto. Posso selezionare tutto e fare pack con tutto ha cercato di far stare tutte le isole all'interno di questa immagine. Però questi hanno perso la loro capacità di distribuirsi da, su tutta la texture da sinistra a destra. Può andarmi bene lo stesso oppure può essere che io sia costretto ad intervenire. Questo è il momento nel quale caricare la mia texture effettiva vado a cambiare il materiale dell'oggetto, creo un nuovo materiale, UV check non mi serve più, il materiale sarà quello della tazza, carico la texture come colore e già vedo che appare in qualche modo e ora nell'UV editing avrò questa texture sotto mano e quindi potrò controllare meglio quello che succede. Seleziono quest'isola, pack solo di questa e quindi vedete ha riempito perfettamente. Ora la posso spostare nella posizione che interessa a me. So che ho bisogno di un altro spazio per poterci mettere il resto. Nella zona rimanente c'è spazio per le altre isole. Quest'altra può utilizzare i decori in questione nella parte alta. Per esempio in questo modo. E ora quest'altra isola... Può utilizzare questo spazio qua che è libero posso anche farla più grande perché sono abbastanza sicuro che quest'altra isola qua sotto non mi interessa che sia molto grande perché probabilmente non dipingerò là sotto questa area qua adesso se seleziono tutto le vedo tutte quante assieme e posso assicurarmi che non condividano lo stesso spazio. Ora ho ottimizzato abbastanza bene lo spazio a disposizione, ho messo tutte le varie isole in modo separato, ho la possibilità di migliorare quindi il risultato. Se non voglio il manico bianco ma lo voglio blu potrei o andare nel mio programma di grafica e andare a cambiare qui il manico oppure anche direttamente da dentro Blender adesso posso eh, pescare questo colore con la S e andare a dipingere. Il manico adesso: uh, Strength tiro via la penna in modo tale che sia pieno. E posso anche assicurarmi in Edit Mode di lavorare solo su questa zona, quindi andando in Edit Mode e selezionandola. E poi mentre dipingo premendo questo tasto, questo mi garantisce di non poter andare da nessun'altra parte. Posso anche venire a farlo direttamente qui, però ovviamente in quel caso, come vedete, non funziona la selezione delle facce che ho realizzato di qua quindi mi metterò nella posizione più comoda per poterlo fare adesso devo girare un po' attorno all'oggetto comunque vedete che alla fin fine si tratta di dipingere queste facce da questo lato quindi magari arrivo fin qui e poi l'altra parte sotto S qui per pescare il giallo e posso dipingerla direttamente qui se il fall off invece di questo scelgo constant, avrò il pennello bello netto, qui è la risoluzione del, dell'immagine che è un po' scarsa e quindi si cominciano a vedere i pixel dell'immagine avrei dovuto lavorare a una risoluzione un po' più alta, ora se premo salva sull'immagine mi viene sovrascritto il file su disco, posso ripristinare il, il modifier smooth ed ecco quindi il risultato, magari adesso faccio un roughness 0.2 in maniera che sia più liscia oh. se faccio un monogramma qua sotto sarà tutto pixelato perché nelle mie UV la parte qui sotto ha riservato una zona molto piccola e quindi nella mia immagine che è solo da 1024 x 1024 questi sono davvero pochi pixel ed escono fuori in questo modo eh, però ho riservato maggior spazio a questa zona se io adesso andassi a disegnare in quest'altro punto quindi dall'alto se io adesso disegnassi la stessa cosa qui viene più grande e quindi ho più pixel a disposizione ecco in questa zona è un po' meno pixeloso perché qui ho più posto rispetto a quello che avrei avuto di sotto. Questo video l'ho fatto per integrare quello che avevo già fatto sulle UV. Eh, ho cercato di scendere in maggior dettaglio dei concetti più difficili su cos'è l'UV unwrapping e come poterlo gestire. Grazie e alla prossima!